Buonasera e benvenuti in questa nuova reaction. Oggi guarderò il trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania che è appena uscito appunto in queste ore. Sono curioso di vedere questo trailer perché del film si è capito per adesso poco è capito giusto chi è il cattivo, ovvero che sarà Kang o Kang o comunque una variante di Kang che sarà il nuovo super cattivo di questa macrofase del multiverso come lo fu Thanos per la prima macrofase del Marvel Cinematic Universe, ora ci sarà Kang. Sono molto curioso quindi di vedere Kang che so essere molto presente in questo trailer e vediamo un po' se riuscirà a stupirmi e se riuscirà a farmi venire ancora più voglia di vedere questo film. Per adesso il mio hype per Ant-Man and the Wasp Quantumania, ovvero il terzo capitolo di Ant-Man and the Wasp, è medio. Cioè, non è che non me ne freghi nulla, però non è che mi interessi nemmeno così tanto, a dire la verità. Per esempio, parlando della Marvel, mi interessa molto di più Guardiani della Galassia volume 3, mentre Ant-Man and the Wasp Quantumania deve riuscire a costruire un po' di interesse. Bene, a questo punto direi di iniziare, come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo trailer e quanto hype avete per Ant-Man and the Wasp o Quanto e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Iniziamo! Vediamo un po'. Trailer che lagga! Purtroppo è in inglese ragazzi eh? e dovrei aver attivato i sottotitoli tra l'altro. Scusate, riparto. Ecco. Non è ancora uscito il trailer in italiano Mi è passata tutta la notte ma non è ancora uscito il trailer in italiano Perché a quanto pare Disney non sa programmare un video su YouTube Ok Kang quindi Incazzato eh E c'è già il tema del tempo Tra l'altro Cassie Ci sta? Hmm. mi piace che sia, che sia un film fondato sul tema del tempo e del tempo perso così da collegarsi proprio a, a doppio filo con Endgame uh. quindi loro all'inizio si fidano di Kang È interessante questa cosa, che non sia il classico cattivo da voglio conquistare mondo, ma provi perlomeno a essere un buono all'inizio, o perlomeno a irretire i buoni. Eccolo lì, Modok. Interessante, eh? Tutti quei... Ah, quegli ant era interessante. Ok, ok, mi è salito un po' l'hype sinceramente E ora riparte, ok non ci sono quindi scene dopo i titoli di quota. O meglio, scene dopo la reveal, il reveal della data Allora, commento a caldo su questo trailer Mi è piaciuto, mi è piaciuto Non è quel trailer che ti fa però urlare al miracolo Non è quel trailer che ti fa urlare Voglio vederlo subito, immediatamente datemelo Come poteva essere magari quello di Guardiani della Galassia 3 Che ritengo ancora il miglior trailer del Marvel Cinematic Universe attualmente, questa scena è fighissima, quindi ci sarà una sorta di esercito di Ant-Man, di varianti forse, credo varianti, non lo so perché si vedeva quella scena in cui Ant-Man si sdoppiava, quindi potrebbero essere cloni non varianti, e c'è magari questa differenza o non esiste nel Marvel Cinematic Universe lo vedremo quindi potrebbe sicuramente c'è appunto questa scena questo esercito di Ant-Man e potrebbe essere la scena più bella del film almeno quella che attualmente mi interessa di più questa parte con tutti gli Ant-Man che fanno la, quella scala umana che tra l'altro ricorda moltissimo la formica Z non so se avete mai visto la formica Z ma quella scena è identica ad una scena della formica Z eh, Ditemi nei commenti se avete notato anche voi questa somiglianza Detto ciò poi c'è Kang da, da discutere Allora Kang ehm, si è mostrato un po' di più in questo trailer Però ancora non mi è, cioè, mi è chiaro cosa vuole fare Lui vuole in qualche modo guadagnare la fiducia di Scott Non si sa bene però per quale motivo cioè perché gli serve la fiducia di Ant-Man Cosa vuole da lui? Perché allora ad un certo punto dicono, abbiamo un patto. Ma cos'è che Ant-Man offre a Kang? Perché a Kang qui è chiaro cosa offre ad Ant-Man. Gli offre del tempo. Evidentemente gli permetterebbe di tornare indietro nel tempo per vedere sua figlia crescere o cose di questo tipo. Però cosa offre Ant-Man a Kang? Questo non, non mi è chiaro. Poi per il resto vediamo Kang menare come un fabbro e usare anche i suoi poteri. Vorrei che però nel film mi venissero spiegati questi poteri da dove vengono e cosa sono. Perché una delle cose su cui ha fallito la fase 4 del Marvel Cinematic Universe è quella di praticamente regalare poteri a pure al tizio che Paninaro che passava per strada. Cioè tutti avevano dei poteri a un certo punto, non era più una cosa unica, non era più una cosa speciale. Tutti letteralmente avevano dei poteri e venivi a ottenere questi poteri, cioè in un nanosecondo eh, pensate a She-Hulk eh, fai l'incidente con Hulk eh, cos'è un paio di gocce che cadono sulla tua ferita mi sembra del sangue di Hulk e via e si trasforma e sa già controllarsi dopo mezzo secondo e basta finita così ha ottenuto poteri anche lei è una nuova Hulk pensate a Miss Marvel oh che belli i bracciali eh, indosso i bracciali della nonna ho i poteri sono come Miss Marvel sono come Captain Marvel anzi cioè, non c'è più quel, quel senso of wonder del superpotere, del supereroe, che invece aveva contraddistinto le prime fasi Marvel, dove di supereroe ce n'era uno a far tanto. Cioè, se ci pensate, i sidekick di molti supereroi dei, dei primi supereroi Marvel erano anche solo umani, o avevano al massimo una cosina che li rendeva forse un po' super forti, come Bucky con il suo braccio, Oppure eh, Falcon che poteva planare con il suo jetpack. Ecco, questi erano i sidekick. E poi c'era il supereroe che risaltava tra di loro: Capitan America, super veloce, super forte. Super veloce no, super forte, super resistente. Iron Man, che non aveva superpoteri ma aveva questa armatura. Thor che risaltava tra tutti, perché era sempre, almeno nei film Corali, estrapolato dal suo contesto di Asgard dove più o meno tutti erano forti. Eh, quasi quanto lui mentre sulla terra risaltava era speciale ecco io spero che appunto questa digressione per dire che spero che spieghino bene da dove vengono i poteri di Kang perché lui sembra avere questa sembra avere questa super forza perché sembra avere questi raggi laser dalle mani cosa sono, cos'è quell'energia io voglio, esigo che sia spiegata perché non ha senso che continuino a dare super poteri random a tutti. Questo lo esigo. Ecco, da questo trailer ne escono maluccio i protagonisti, o quelli che pensavamo essere protagonisti, perché ha tolto Ant-Man, che ha queste scene incredibili, gli altri sembrano solo di contorno. Abbiamo eh, Wasp, che almeno da questo trailer sembra che non faccia nulla, abbiamo i genitori di Wasp, che di nuovo da questo trailer sembra che non facciano nulla. Abbiamo poi Cassie, la figlia di Ant-Man and the Wasp, che anche qui sembra essere solamente il pretesto di, pr di trama, ma non sembra che poi sia un personaggio fondamentale del film. Vedremo un po' cosa, cosa accadrà, perché davvero da questo trailer quei ridimensionati sono proprio i protagonisti, quindi sono curioso di vedere questo film. Uh, probabilmente lo andrò a vedere perché comunque quelle scene con Ant-Man con una marea di Ant-Man mi hanno incuriosito e in più vedere finalmente Kang che non si mette a fare pernacchine con la bocca e a saltare sui tavoli come faceva in Loki ma e vedere effettivamente un Kang super cattivo mi interessa, mi incuriosisce uh, non sono affatto incuriosito da Modok che sembra aver invece attizzato tutti ma probabilmente sono lettori dei fumetti io non, non, non so... Personaggio sia Modoc e un'altra cosa mi è venuta in mente prima di chiudere il video: vedete questa scena che vi faccio vedere in questo momento? Questa scena in cui lui sprofonda tra tutti gli Ant-Man? Secondo me, questa scena potrebbe avere quasi un valore simbolico. Passatemi il termine: so che cercare valori simbolici nel trailer di un film della Marvel vuole dire proprio andare a cercare col lanternino e andare molto probabilmente di sovralettura. Eh? però lasciatemi esporre questa cosa. Eh, molto probabilmente questa scena potrebbe forse raccontare l'intero film, cioè Ant-Man che si rende conto di andare contro un nemico molto più forte di quello che pensava fosse in realtà. Sappiamo già che Kang non può morire qui, sappiamo già che Kang non può finire qui perché è il super cattivo della macrofase, quindi noi sappiamo che perlomeno il concetto di Kang, il personaggio di Kang Andrà oltre questo film, non è un cattivo usa e getta Quindi potrebbero esserci due strade. O questa è solamente una variante di Kang e qui muore, ma cioè, ci sono altri Kang infiniti nel multiverso infinito che possono poi arrivare. Però questa cosa secondo me inizierebbe un po' a stuccare. Cioè, che senso avrebbe allora tutto questo film? Loro ammazzano una variante di Kang, ma tanto ce ne sono altre 300.000 che sono malvagie tanto quanto lui, più forti di lui. Amen, Cioè, che cosa è servito a ammazzarne una? Quindi, non credo che faranno questa cosa, perché davvero vorrebbe dire far perdere di significato a qualsiasi cosa a questo punto. Molto probabilmente questo sarà il Kang che ci porteremo fino alla fine. Questa sarà la variante di Kang più cattiva, più potente, che da qui in avanti eh, andrà a creare questo collegamento tra tutti i vari film, delle fasi 5, fasi 6. Questa potrebbe essere la scena che rappresenta il fatto che Ant-Man inizi questa avventura in maniera, tra virgolette, spensierata, eh, so sottostimando, insomma, il, uh, il pericolo, sottostimando il suo avversario, e che poi, in realtà, andando avanti nel film, lui venga sopraffatto, vedete qui, come in questo caso viene sopraffatto da tutti gli altri Ant-Man, lui venga sopraffatto da Kang stesso. E quindi molto probabilmente Ant-Man potrebbe lasciarci le penne. Cioè sarebbe una buona conclusio conclusione per questo film. Pensateci, ci sarebbe il passaggio di testimone. Ci sarebbe il passaggio di testimone da Ant-Man a Wasp o e sua figlia Cassie. Anche se preferirei passarsi direttamente a Cassie, senza passare per Wasp. Anche perché Wasp non mi è mai sembrato un personaggio particolarmente figo, diciamoci la verità sempre stato un personaggio di contorno che stava lì, ma niente di che. Nemmeno nel, nel proprio film, Ant-Man and the Wasp, io mi ricordo cose particolari di Wasp, ecco. Il personaggio a cui tutti sono affezionati è Ant-Man, quindi far morire Ant-Man avrebbe senso dal punto di vista di creare un impatto emotivo sul pubblico. Detto ciò quindi, ecco, io volevo solamente esporvi questa mia considerazione, penso che appunto il film andrà in questo modo, potrebbe andare in questo modo, ovvero con Ant-Man che all'inizio prende sotto gamba questo, questa minaccia di Kang, poi si rende conto che Kang è probabilmente una minaccia per tutto l'universo, per tutto il multiverso, si rende conto lui, oppure se ne rendono conto i genitori di Wasp, uh, Wasp stessa, Cassie, insomma, in, in generale i buoni si rendono conto che questa è una minaccia che va ben oltre quello che pensavano fosse in realtà, e la frase di Scott che dice alla fine è emblematica, ecco probabilmente qui ecco I don't have to win vedete non ho bisogno di vincere ma che entrambi perdiamo probabilmente lui cercherà di sacrificarsi per uccidere questo Kang e molto probabilmente non ce la farà perché non avrebbe senso a questo punto che Kang sia il super cattivo della fase e in ogni film ci fa vedere che prende scoppole e viene sconfitto da tutti i supereroi del roster Marvel non avrebbe molto senso quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Ant-Man and the Wasp Quantumania del trailer che è appena uscito e se andrete a vederlo al cinema. Infine, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!